Siamo qua al Sound of 70, ridenominato vegan fruttariano ovviamente. Fruttariano, e quindi questa è una pasta vegana? Cos'è? No, assolutamente, questa è una pasta fruttariana, un bucatino, ho pensato un Come fruttariana? Sembra un grano, scusa eh sì, Un un bucatino, bucatino cioè, di platano, verde Sono un bucati, questi sono spaghetti bucati, no? Sì Bocchetti scusa, ma sembra, sembra grano, scusa, come fa a essere sì, è, fruttariano? Come, come mai? Questa è la dimostrazione che si può riuscire a realizzare un piatto della tradizione sì, pur usando il platano che è un frutto Il platano, quindi l'albero, usi eh. l'albero? No, assolutamente no Il, il platano frutto, è un il frutto, il il frutto che è una banana verde sudamericana Ah, sudamericana sì. Che però si può fare con le cupole geodetiche anche in Italia questo, Sì, volendo sì questo, eh, questo, prima, Questa pianta può vivere anche qua Quindi tu cosa prendi? Il platano? Luce, il platano verde viene frullato, prima cotto a... al forno Facciamo vedere un po' più la luce Frullato Trullata al forno per una ventina di minuti, dopo viene impastato ad alta velocità con un robot, un un basso, robot potente, sennò si brucia il motore, no? si come dici sempre motore. tu, e quando poi... si realizza questa palla. E praticamente viene messa nell'impastatrice Impastatrice che, la... che si, impastatrice si può trovare su ebay, no? Sì, Dove su amazon Un'impastatrice normale no? sì, sì, Normale, quella, quella della, che usano della, per il grano Della Simac uh, Ma quella che usano le casalinghe normali per il grano Chi fa la pasta, sì è O è professionale, o è particolarmente professionale Allora, quella professionale è molto più potente ed ottima mm. Mm. Ma si può ottenere lo stesso risultato okay. anche con una, un apparecchio consumer Quindi la normale impastatrice sì, è Impastatrice normale per il grano che trafila poi la pasta che, che vuoi tu Le Quindi trafile sono in bronzo sempre in bronzo. E io realizzo Spiega ehm. cos'è la trafila Trafilatura vuol dire che? La trafilatura significa la forma che viene data all'impasto all Ok Dopodiché quando tu le hai formate le lasci a temperatura ambiente no? Giusto? seccate almeno 12 seccate ore a temperatura ambiente, sì, no? temperatura ambiente con un panno eh, di cotone, non di lino eh di cotone, bravo, di cotone. che è un frutto il, un il panno, cotone un cotone il cotone, cotone è un frutto, no? il pelo del seme no? okay. un panno di cotone oppure si possono anche lasciare all'aria aperta tranquillamente, l'importante allora, è che ah, l'ambiente non sia contaminato da polveri 12 o, ore, no? sì. 12 Dopo 12 ore le poi... però chiaramente prima per riuscire a dividerle che non si impastino mm. bisogna sempre passarle con un po' di farina un di un platano di di Sempre il frutto del sudamericano? Assolutamente, stiamo parlando del frutto, il frutto del platano, il platano sudamericano, che è il platano. Il platano, il platano quindi il platano. le eh, butti un po' di farina per evitare che si attacchino, esatto. 12 ore, dopodiché le, le puoi usare come una pasta normale e buttarle nel, nel, nell'acqua esatto. bollente? Esatto, l'acqua bollente. L'acqua deve essere bollente, se no finisce con l'impazzarsi e non riesco a... L'acqua bollente, quindi 90 gradi? 90 eh, gradi. Acqua che 90 bolle. bolle, quella, quella temperatura. Sì, ah, e il bene. risultato è questo qui Quindi dove Con siamo qua? Via Ciaia 4, metropolitana Dergano, zona Maciacchini Zona Dergano Maciacchini, sì Fermata Dergano de Metropolitana a de gialla. Di la gialla Siamo a Roma, sì. qua no? No, siamo a Milano Ma Milano, la capitale morale d'Europa, de no? Giusto? Così Capitale morale d'Europa ah, Dicano okay. Dicano Dove c'è il vero potere no, eh, economico del mondo, sì. d'Europa no? In effetti sì, molto okay. culto Infatti la Nestlé sta ad Assago Sì infatti ti sei freddo al bucatino per <ride> ah ma che non è quello di spaghetti di cetriolo questo questo bisogna no, mangiarlo allora, caldo questo è un Bene. buon bucatino caldo